Sì, grazie Presidente per la parola. Allora, è una mozione importante, interessante. Noi ricordiamo però al Consigliere Bordoni che il Movimento 5 Stelle, nei tre anni passati, quando era l'opposizione dei municipi, ha presentato per ogni eh, municipio appunto, una mozione proprio che andava in questo senso, cioè creare una mappatura dettagliata nei, dei siti dove eh, è presente ed era presente l'amianto. Noi oggi che governiamo abbiamo eh, convocato tempo fa una commissione ambiente per eh, affrontare questa questione con tutti i municipi e con tutti gli uffici tecnici per eh, sapere a che punto è questa mappatura e per capire come eh, procedere. Abbiamo inoltre proposto di creare un ufficio all'interno del Dipartimento Ambiente con una persona deputata ed esperta proprio che conosca la materia legata all'amianto e quello che appunto eh, le particelle dell'amianto provocano alla salute dell'essere umano. Perciò eh, i municipi ci hanno informato e soprattutto anche il Decimo, ricordiamolo su impulso comunque di questa amministrazione, ha elaborato e ha ultimato una mappatura molto dettagliata e molto descrittiva delle situazioni più critiche presenti nel territorio del municipio Decimo e, eh, a tal proposito si sono mossi preventivamente per cercare di bonificare e risanare quelle aree a rischio. Oltre questo anche gli altri municipi di Roma, gli altri uffici tecnici si sono mossi per redigere questa mappatura molto dettagliata, questo sta a significare che questa amministrazione eh, come, come tema ce l'ha sicuramente a cuore e ha investito molto e continuerà a farlo. Noi su questa mozione oggi mh, siamo tenuti ad astenerci perché, ripeto, grande lavoro è stato fatto, eh, possiamo dare maggiori impulsi alla Commissione Ambiente che è aperta per qualsiasi dibattito e per qualsiasi iniziativa. Grazie, Presidente.